Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto, zucchero e funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, zucca tagliata a cubetti, funghi, acqua, dato vegetale bimbi, pancetta a cubetti che è facoltativa, parmigiano grattugiato, vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale, scalogno, rosmarino, pepe e noce moscata diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno ed azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 5. Rinire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti. 120 ⁇ velocità 3. Posizionare la farfalla sulle lame mettere la zucca 80 g di acqua e facciamo cuocere per 8 minuti 100 ⁇ antiorario velocità soft Aggiungere i funghi, la pancetta, il rosmarino, la noce moscata, il pepe, il sale. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 ⁇ antiorario, velocità soft. Aggiungere il riso, il vino. ed azioniamo il bimbi per due minuti, 100 gradi, anti orario velocità, soft. Aggiungere il dado, l'acqua, mescolare con la spatola, facendo attenzione a non togliere la farfalla e facciamo cuocere per 15 minuti 100 gradi anti velocità soft risotto è pronto. Trasferire in una pirofila, mantecare con il parmigiano grattugiato e servire. Risotto, zucche e funghi. Grazie e alla prossima ricetta.